Buonasera, oggi finiremo Lego Harry Potter anni 1-4 Perché andremo a fare l'ultima parte dell'ultimo anno di Lego Harry Potter O meglio, del quarto anno Andiamo, seguiamo il fantasma Toccherà fare ora, immagino, la prova del lago Perché abbiamo appena scoperto cosa si cela appunto nella seconda prova Nello scorso episodio abbiamo fatto una missione in cui... Dovevamo appunto sfidare l'ungaro spinato Quindi se ve lo siete persi andatelo a vedere E abbiamo fatto anche una missione In cui abbiamo scoperto Grazie all'uovo d'oro Cosa ci aspetta? Nella seconda prova Ecco che si va di qua Tra l'altro lì ci sono delle monetine da prendere Però vabbè dettagli non, non ci interessa prenderne in questo momento Ci interessa a questo punto finire il gioco Perché ormai siamo, siamo lì siamo arrivati Qua possiamo fare reducto Ecco fatto E possiamo quindi scendere Queste si possono accendere Vediamo un po' Sì Vai accendiamole Anche se però non sono numerate Quindi evidentemente non Ah, tra l'altro queste sono prima da reductare E poi da accendere Non sono numerate quindi evidentemente Non c'è una missione non ci daranno nessuna ricompensa per questo. Però vabbè, facciamolo comunque. Ecco qua. A noi piace fare le cose. Oddio, quello studente lì. Io sto anche per buttare giù. Non abbiamo salvato uno studente in pericolo facendo così? No, eh. Vai, tiriamo giù anche questa. Ecco qua. Qua tra l'altro ci sono delle monetine nascoste. Come vedete. Ecco fatto. E ecco qua. E qua. Ok. Dovremmo averle accese tutte. Siamo arrivati in fondo, no? No, ne mancano due. Tac-ta. Vai. Ecco qua. E così. Perfetto. Allora, iniziamo a fare questo e a pescare, vediamo. Cosa salta fuori? Hai pescato una rana distrutta. No, due rane distrutte. Ok. Va bene, non mi lamento. Allora, vediamo un po' cosa c'è da fare qui Tanto c'è il talpone da colpire Davvero non ci arriva? Non arriva a prendere quelli? No, no. Ah, ok, posso alzarlo Ok Poi possiamo distruggere questo Ecco fatto, togliamocelo dalle balle Così Ecco qua Bene, così Distruggiamo tutto e Abbiamo tra l'altro una pozione che possiamo bere Di cosa non si sa Ah, di succo Ok, non ci interessa per adesso Ecco qua Distruggiamo un po' di tutto qui ci liberiamo anche un po' al posto poi qui si, può, si possono prendere altre monetine eh, perfetto questo cosa ma possiamo andare in giro con la rana ok ah dobbiamo passare ok la sorta di gara Dobbiamo passare in mezzo a queste alghe Ok Mattoncino d'oro Preso E siamo a 76 su 200 Ottimo Almeno abbiamo fatto anche questo Poi possiamo risalire di qui Tu uh, cosa vuoi? C'è uno studente in pericolo? Non credo Ti porto a terra con Wingardium Leviosa? No non possiamo colpirlo con niente lui Ok Contento lui Che se ne sta lì a far nulla Ok qua abbiamo fatto Giustamente ti mettevano due rane Perché essendo un gioco in cooperativa Avevi due rane Questo invece cosa ci fa? Ah ok è a questo che serve Infatti mi sembrava uno studente in pericolo E ci siamo sbloccati anche un personaggio Vediamo Ron Smoking Ok E perché posso usare ancora Mingardium Leviosa qui? Oh va bene Ecco qua facciamo crescere un po' di fiorellini E si va? Ah c'è ancora il talpone Finiamo tutto ragazzi Finiamo tutto eh, ecco qua. Guardalo qua il talpone di nuovo. Dove è andato questa volta? È ancora vivo? Esiste ancora il talpone? No, evidentemente no. Ok, qui ci sono solamente fiorellini di poco conto. Che però distruggiamo molto volentieri. Ron si è buttato in mare. Ok, questi sono troppo scomodi da fare, ragazzi. Andiamo direttamente alla missione. Dai, okay, su via. Andiamo alla missione. Ecco la talpa. L'abbiamo uccisa? Sì. E abbiamo preso un bassista. Ok, il bassista del palo del, del ceppo. Va bene. Ok, sì, seconda prova. Ecco Cedric. Krum. Fleur? In bikini tra l'altro, no. Era in bikini Fleur, non mi ricordo. Mi sembra di no. Mi sembra che anche lei avesse un vestito, un costume intero. Ok, siamo nel lago nero e ci muoviamo in questo modo. Va bene. Ok, possiamo colpire quindi queste rocce Ci danno un po' di soldini Poi abbiamo Cedric che sa fare qualcosa, vediamo eh. eh Sì che sa fare qualcosa Cedric Abbiamo quelle, Oh, ah, abbiamo le conchigliette da colpire in questo livello, ok Però non possiamo muoverci in tre dimensioni il cioè livello è in tre dimensioni ma noi possiamo muoverci solamente avanti e indietro Ok Basta saperlo Ah c'era una conchiglietta lì non l'avevo vista Questo cos'è un avvicino? Crepa grazie Non ti voglio Allora lì abbiamo anche uno scrigno Che ci dà un po' di soldini Perfetto Beh perlomeno qui le monete che prendiamo vanno automaticamente eh, dove devono andare Qui non c'è niente di segreto Ah, guarda lì sopra, eh Guarda un po' qui sopra Vediamo se ci sono persi altre monete No, non dovrebbero esserci altre monete qui Vai, entriamo in questo tubo Super Mario, is that you? Mi sa proprio di sì Qualcosa da colpire qui, ma certo che si sì che... Eh, ovunque c'è qualcosa da colpire. Qui c'è un wingardium leviosa da fare. Ok, mi aspettavo di meglio. l'abbiamo abbiamo la conchiglietta. Altro avvicino. Crepa, grazie. E qui abbiamo un altro scheletro. E altre monetine segrete. Oh un personaggio! Harry prova del lago. Codo. Peccato Harry prova del lago. Ok. È difficile colpire quel bersaglio lì, devi ogni volta mirarlo perché altrimenti ti sparano incantesimo da un'altra parte. Però è comodo il fatto che perlomeno non devi andare a raccogliere ogni volta tutte le cose. Ogni volta tutte le monetine non deve andare a raccogliere. Ok, andiamo avanti. Tac, tac e tac. E abbiamo un altro Wingardium leviosa. Ok. E... e anche qui. Cos'è quello? Fanno. Ma devo colpirli? Cosa sono questi, scusatemi. Boh, va bene, l'ho fatto e ok. E tra l'altro sono altre missioni del livello queste, eh. Quindi è importante farlo. Allora, facciamo così, così. Sono un sacco di cose da distruggere in questo livello. Fortunatamente abbiamo il bombarda che distrugge tutto. Allora, di nuovo la vincino. Ma non ci fanno male gli avvincini eh? Ah no sì, oddio Li succhiano Meglio non farsi succhiare dagli avvincini Anche se magari qualcuno potrebbe averla come Fantasia, credo Ok, ah belle le monetine a forma di pesce Ecco qua Là c'è la conchiglietta, l'ho vista Peccata Sono altre robe da distruggere, Sì, guarda qua quante. Prendiamole di mira tutte insieme così almeno sprechiamo un meno tempo possibile. Ecco qua così, così. Se Harry non si mettesse nel mezzo, magari. Ah guarda lì un'altra conchiglietta. Beccata. Stiamo andando avanti molto velocemente con gli obiettivi, eh. Avvicino di nuovo. Anche qui abbiamo due cose da colpire E di sotto vedo qualcosa di verde eh? Boh, vediamo eh Tanto noi facciamo così Prendiamo un botto di monete Questo lo possiamo prendere? Sì, lo possiamo prendere Dai che facciamo un mago autentico raga Tac, tac, tac E tac Ok, finito poi salendo un po' invece vediamo cosa si vede Un'altra conchiglietta là Beccata Poi Altre robe da prendere Monetine, monetine, monetine in continuazione Ok volendo ora si può andare dall'altra parte Ma immagino che ci sia un rompicapo da fare ora no abbiamo colpito quel, quel pesce Ed ora possiamo fare qualcosa qui Non sembra sinceramente Posso fare così Così Mm. Questo pesce a cosa è servito esattamente? A cosa serve colpirlo? Che ci dà un po' di monetine e basta Ok oh, Va bene Qui dietro avevamo già fatto bene o male quasi tutto No però c'era questo da prendere Guarda qui Giustamente poi tu Non ti avevo colpito E infatti qui c'era qualcosa da fare Vai Prendi i remi e vai. Sei libero, bro, vai. Ok, dobbiamo portarti noi, va bene. Vai, vai, vai. Cosa hai tirato fuori? Ah, era lo studente in difficoltà questo. Buono. Ok. Andiamo avanti allora. Lì tra l'altro vedo qualcosa di blu, lo vedete anche voi? Eh, infatti, nelle alghe c'era un gettone nascosto. Ecco, sì, di nuovo. Allora, andiamo avanti. Ok, vediamo cosa c'è qui. Una piovra. Che non ci fa passare, eh? Boh. Beh, le abbiamo rispedito i tentacoli giù e questo basta per farci passare. Che non era una piovra molto forte o molto interessata a bloccarci davvero. Se bastava questo per passare. Va bene. Ecco qua. Passiamo. Però io vorrei anche andare dall'altra parte. Perché c'erano? Sarebbe utile se i personaggi rimanessero dall'altra parte, no? Cioè, se un personaggio rimanesse di qua uno di là. Invece, non giocando in co-op, continuano a seguirti. Tu devi continuare a fare avanti e indietro come uno stronzo. Ecco qua. Perfetto Volevo vedere appunto se di qui c'era qualcosa da poter fare. Eh, sì, ci sono come vedete degli avvicini. Che tra l'altro non vengono stunnati, eh? E loro continuano imperterriti a venirti a rompere le balle. Ok, fatto. Bene. Ok. Ah, abbiamo preso una conchiglietta? Giustamente. Devo aguzzare gli occhi e lo sguardo anche per le conchigliette, eh. Conchigliette verdi. Cosa vuole Cedric? Perché non posso cambiare il personaggio? Ok, ora sì che posso farlo. Possiamo passare da qui? Sì. E qui possiamo tornare di nuovo indietro. Anche perché di qua non si va letteralmente, non si passa. Quindi torniamo indietro. Di qua. Quelli non si possono colpire, eh sì. C'era qualcosa che si poteva colpire lì, ma letagni non l'abbiamo colpito. Ok, di nuovo questi. Anche quello da prendere, no? Vai. Dio. Poi c'è l'abbincino da colpire. Perfetto, muori, grazie. Tre rocce qui. Vabbè, distrugge tutto. E abbiamo anche la conchiglietta, non dimentichiamola. Qua. Mentre distruggiamo anche l'ultimo fiorellino lì. Poi saliamo, conchiglietta distrutta. Questo lo andiamo a mettere qui, credo, sì. Così come questo qui. Che si può passare. Era troppo difficile andare sopra, no? Cioè, impossibile nuotare sopra. Dove stanno andando? C'è la corrente? Non <ride> ho capito. C'è la corrente che li, che li trainava. E se avessi voluto distruggere un po' di roba qui, eh? O controllare in alto per vedere se c'erano dei monetini nascosti o qualcosa, niente zero. Andiamo avanti allora. In questo livello sembra che non ci sia niente di bloccato per adesso, per adesso, almeno, mi sembra che sia tutto sbloccato. Tutto possibile da interagire e sbloccare. Ok, nuova parte del livello, altro avvicino. Vabbè. Perfetto. Ok, iniziamo a distruggere tutto. Qui non posso far nulla con Wingardium Levioso, davvero. Ah no, ok, quella serve, a quanto pare serve la magia oscura. Ho letto, ho letto da qualche parte che serve la magia oscura per quelle cose lì con la... Con la luce rossa, con le scintille rosse Quindi serve un mago che sia oscuro Però noi non l'abbiamo ancora sbloccato E non so quando lo sbloccheremo o se lo sbloccheremo Perché fare il 100% di questo gioco è una cosa lunghissima eh. Cosa davvero troppo lunga Per poterla fare In video perlomeno Ok, qui sotto non si passa Però posso fare così Ok, e mandarlo sopra sì, però non, non cambia nemmeno personaggio sto mostro Ok vai lì poi Vabbè Andiamo avanti Oh non muore sto vicino Che è Vai di Mingardi moleviosa eh, oh vai di qua Blocchi il Blocchi questo? Sì. No! Oddio! No, poverino! No! No poverino! Ah ok, si è liberato dopo, perfetto! E non ci ha mandato quel paese. Ok, distruggiamo tutto. Oddio! È Krum quello! Sì, era Krum. Il granchio non so cosa stia facendo, in mezzo tutto buggato Non si sa Ok lì la piovra non ci fa passare Ma mi sa che ho perso una conchiglietta eh Mi sa che una conchiglietta l'ho persa E qua non riesco più a salire Buggato perfetto Allora l'Umos, Mi sa proprio di sì Vai lumos Perfetto e devo per forza usare l'humus per passare di qua. Ok. Qui cosa devo fare? Wingardium Leviosa? No, dovrò dargli qualcosa magari. Non voglio entrare in quella... E devi per forza usare l'humus per passare di qua. Ok, prendiamo questo. E a questo punto è che sia la cosa da dare oh, Perfetto qui Vai Pussa via Mi sa che la conchiglietta l'ho mancata Purtroppo L'ultima conchiglietta verde A meno che sia da qualche parte Nell'ultima parte del livello Ma non credo Ho è incazzatissimo comunque eh. Ok iniziamo a distruggere tutto Vai Ho colpito la sirena Oddio si è incazzata Però è morta Ok Ultima fase del livello credo Anche vedendo a che livello di mago autentico siamo Qui abbiamo un lumos Un vengardium leviosa Ok Il primo l'abbiamo liberato? No bisogna colpire quello Ok andiamo a colpirlo Cos'è quel tentacolino lì? Va bene Ah ok è uno di quei cosi Perfetto Ok poi Sì vabbè ma lascialo andare Mostra Ok Vai Facciamo la stessa cosa di qua Tac Poi questo lo possiamo andare a mettere là Almeno il 6 su 6 lo facciamo di questi Di questi cosi qui O Non so cosa siano Ecco fatto Almeno questo non vedo la conchiglietta, però, purtroppo. Mi sa che la conchiglietta non esiste. Qui. L'abbiamo mancata. Ok, allora. qua bisogna andare indietro a questo punto, no? Per forza. Bisogna andare nell'altro piano. Dai, dammi il mago tentico ora. Tu vai qui. e okay. Vabbè, ma... Eh però No Harry non venire di qua Che mostro che sei Harry Ok Mago autentico? No zero proprio Ah è stato preso Sì Harry nel frattempo si fa le vacanze Mentre Cedric muore Oh, mago autentico, finalmente. Ce la fai? Cedric? A uscire dalla crisi? Ole. Vai. Finito il livello? Abbiamo distrutto tutti, sì. Perlomeno mago autentico l'abbiamo fatto. Allo squalo Così, random Ok Guarda Kroom come è incazzato Va bene, si sbacciucchia tutti Ron non ci capisce più niente È andato Morto per sempre Ok, livello completato Gioco libero sbloccato e prova del lago Sbloccato Chitarrista, sbloccato. Non si sa bene per quale motivo ci sia il personaggio chitarrista, però dettagli. Mago autentico, bustiamoci il 100%. Ecco qua. E altri soldini che vanno nelle nostre casse. Ok, studente in pericolo, salvato. E 78, 79, 80. E eh dai, 80 mattoncini d'oro. Non male per eh, il primo playthrough. Ok, ora si segue lui. Quindi si deve salutare il tizio qui. E ci sarà immagino l'ultima missione. Se sono 6 missioni per ogni anno... Questa è l'ultima missione, ragazzi. E infatti saliamo dove non potevamo... Salire mai Cosa vuoi tu? Tutto eh Allora distruggiamo questo Poi Wingardium Leviosa o colpiamo lui? Mi sa Wingardium Leviosa Ok Ecco qui Bravo Vai Perfetto Ma possiamo interagire con lui? Strano che non possiamo interagirci Vabbè, è comunque un, uh, un tizio con il bordo arancio, quindi, in teoria, avremmo, potuti, avremmo potuto interagire, eh. Allora, qui invece, bombarda. Spostati per l'Armione. Eh. No, non si apre. Oddio, cos'è questo? Accadono cose strane a Hogwarts. Con l'Armione si apre, eh. Oh. Con Harry si era aperto, scusami. Ah, bisogna, bisogna colpire il campanello lì, ok. E questa cos'è? la. Oddio, non mi ricordo il nome in italiano. La voliera, la voliera dei guffi, ok. Dovrebbe essere più o meno? No. È l'ufficio di Malocchio? Guarda se sia l'ufficio di malocchio questo Qui abbiamo la, la scatolina Che non so bene dove, dove mettere Cosa faccio con queste scatole Non ho ancora capito Mentre questo In guardia sicuro dai Appunto Ok abbiamo imbucato la, la, la, la lettera Nella buca delle lettere E il coniglio è andato lì dentro Sta iniziando a girare Ok immagino che dobbiamo far sì che anche un altro coniglio Giri qui dentro Oddio, ma qua è quello? Oh ragazzi. Oh, eh, io nel frattempo mi prendo questo personaggio molto volentieri. Questa signora Mason. Che personaggi hanno trovato in questo. In questo Lego Harry Potter? Grazie per le monetine. Sono monetine nascoste qui, eh? non credo. Oh va bene E signor Mason abbiamo sbloccato Ok ragazzi non mi faccio domande Non mi voglio fare domande Allora Di sopra c'è qualcos'altro da colpire Forse con Wingardium Leviosa Sempre con Wingardium Leviosa Si fanno le cose Ok devo salire in qualche modo Dai attaccati Vabbè non si attacca che devo dirti Devo comunque usarlo per salirci. Boh. Eh. Va bene comunque, dai. <ride> ok, cosa ho fatto? Altro coniglio. Perfetto. Ed ora ne manca uno. Manca un coniglietto. Magari distruggendo questi fiori. Eh. Nope. Colpendo questo magari sulle antennine Eh, eh guardalo lì con il dietro eh. eh salta fuori Perfetto vai Ok abbiamo fatto tutto ed ora Abbiamo ricaricato la Ford Anglia E ci ha dato un mattoncino Non male Altro mattoncino d'oro Ok buono queste scatole qui io non capisco Quanto ci si debba fare sinceramente eh, non... Boh Non ho capito Forse devo metterle lì sopra Queste red boxes eh? non, non so Perché non mi compare nessun posto Dove poterle mettere È come se debba prenderle e portare da qualche parte No? Però boh Non so dove sinceramente Quindi per adesso La lasciamo qui E addio Edvige cosa vuoi? Niente Vai proseguiamo Andiamo verso la parte finale del gioco va Oh oh altri follettini eh Vai Tiriamoli giù No non volevo colpire te Questi si passano la pluffa Questo l'avrà passato quell'altro immagino Ok ora wingardium leviosa Appendiamo il quadro e così facendo possiamo passare, vero? Però prima volevo andare a vedere quell'altro là, con la pluffa. E ora lo possiamo colpire, infatti, sì. E passa la pluffa... A quello di sopra. Ok. Mattoncino d'oro, godo. Buono, buono, buono. Vai. Dobbiamo salutarti in qualche modo? Dobbiamo interagire con te. Ok, interagire. Quel mattoncino d'oro mi sa che non potremo prenderlo per ora. Eh? Qui silente che ci vuole fare andare nel suo ufficio. Ah no, guarda le scale passano. Perfetto, possiamo andare allora. Andiamo a prenderci questo mattoncino. Ecco qua. Poi salviamo lo studente in difficoltà. Perfetto non portarmi giù con te però Altro studente in pericolo salvato Un po' di monetine qui Interessanti E poi possiamo accendere questo no? O spegnere Ah ok accendere Accendere Perfetto Dimmi che era l'ultimo Che ci mancava No Non era l'ultimo Che ci mancava Però così facendo Abbiamo sbloccato Professor Roof Ok Va bene Professor Roof Ultima prova. Mm -hmm. Per nulla sospetto lui, eh. Per niente sospetto, tra l'altro. La fanfara bellissima. Ecco Eric parte dopo Cedric. Lui che è già persissima con guardo l'Etrum. La Niente dove è andata Siamo nel livello finale Famolo quindi E vediamo di essere dei maghi autentici anche nel livello finale eh. Soprattutto nel livello finale Uno su 8 Questi fiori devo colpire Eh Bene così Lo distruggiamo tutto Ah guarda lì tra l'altro c'è un Qua Eh, infatti vedete Anche qui si può fare così Dai salta meglio però Hop Magari ce n'è anche qua? No Ok Mentre qui Ah si può passare così Bello Aspettate eh Guarda così ah, Qua si può andare invece? Sì E si ritorna qui Ok Wingardium Levioso Perfetto Un botto di monete Ecco qua Ti colpisco ora Sì Ok. Cosa è possibile fare adesso? Non passi comunque, no? Dice di no. Eh, oh, ti tiro ti un bombarda. Devo usare un altro incantesimo. Devo usare Cedric? No. Mm, non ha senso che debba usare Cedric Devo usare un immobilus? No Proviamo ad andare di qua allora Un di qui Ah ok perfetto Devo far così E qui abbiamo i follettini Che rompono i coglioni va bene Allora come al solito Distruggiamo tutto Ok siamo a 2 su 8 di questi fiorellini Ecco qua Perfetto Guarda quante monetine nascoste Ecco qua Poi oh, questa parte qui poi andiamo a fare anche i folletti, eh. Aspetta, sarebbe forse è stato meglio farli subito i folletti. Così da liberarci da questo fastidioso suono. Però, vai, facciamoli ora. Perfetto, vai. Attacca. tac. tac. Leviosa. Perfetto. Ora vai Fammi vedere dove devo andare Di lì Di là E giù Perfetto E qui Di qua E giù Ok Qui abbiamo un bel lumos invece Vai Tiramoli subito via Ehi Da qui dietro Ok, vai, subito vingardium leviosa Perfetto Ed ora distruggiamo tutto qui 3 su 8, bene 4 su 8 Questo come si prende? Così? Sì Dopo guardiamo bene dove dobbiamo andare eh. Prima però distruggiamo tutto quello che c'è da prendere qui Prendiamoci anche questi Cosi blu Che sono importanti Ecco qua Ed ora vai fammi vedere dove devo andare Di lì Di là Giù E su perfetto Qui Qua Giù E su Ok, siamo ora nel labirinto. Perfetto. Tiriamo giù tutto. Ecco qua. Il talpone. Ok, bisogna prendere il tempo, eh? E andare subito a okay? è una cosa particolarmente difficile. Ah, c'è Kroom. C'è Kroom che si aggira come un, letteralmente un lupo nel labirinto. Allora, qui facciamo il 5 su 8. Qui sotto cosa c'è? Cosa ha fatto? C'è uno scheletro? Cosa sta facendo? Può cambiare incantesimo? No. Ok. Flur, prova del labirinto sbloccata Poi dovremmo andare anche lì dietro in qualche modo Dovremo trovare il modo di aprire quella zona Nel frattempo però andiamo avanti Tac Ecco qua Poi giustamente qui ci sono questi Nel labirinto è giusto che ci siano Ah, tra l'altro sono sulla missione del, del livello questo. Perfetto. Eccole qui altri. Vai. Bravo. Poi oh, è un bel bingardium leviosa qua. Ecco fatto. Ci arriviamo dalle balle sta pianta. Possiamo saltare sul muro del labirinto? Non penso. No, non credo. Sarebbe stato un po', un po troppo. Sì, magari se mi facessi vedere cosa sto facendo, grazie. Vai. Teniamoci pronto l'humus. Così da colpire subito quelle dannate piante. Quelle qui. E comunque ci fanno male. Eh? Ogni volta che escono. Se ci sei vicino, anche se attivo l'humos ti fanno male. Vabbè. Vabbè. Allora qui. Altra roba da distruggere. Perfetto. Aha. Monetina blu. E ragnatela. 6 su 8 Perfetto Ok Continuiamo a prendere Roba interessante Perfetto. Allora. Pollettino. Tac. Poi. Queste li distruggiamo. Ecco fatto, vai. Nami questa. E mettila qui. La devo colpire, eh? No, devo fare Wingardium maliosa. Vai. Grazie. E siamo in un'altra zona del labirinto. Cioè, Krumut continua a saltare in giro e creepy. come la merda quel coso. Ok. Altro. Ranello del diavolo da distruggere. Perfetto. Ah, qui c'è la sfinge. È più realistico del, del film, praticamente. Eh, oddio, è più fedele del film, non realistico. È più fedele del, al libro del film. Allora qui si può vedere qualcosa O eh? è tutto in prospettiva Non si capisce una sega Si può solamente prendere questo 7 su 8 Buono Ho tirato un incantesimo un po' a caso Allora vediamo qui Cosa c'è Oddio lo è in difficoltà Liberiamolo Così giusto? Ehi Così Ok e eh, scappa però prima che ti prenda di nuovo qualcosa Ora crepa, grazie Possiamo prendere un botto di monete qui 8 su 8 abbiamo sbloccato Cedric prova del labirinto Godo. Ecco qua Poi Quello immagino serve un Wingardium Leviosa Sì. C'è ancora la talpa Vai. Perfetto 5 su 5 Stemma. Qui serve qualcuno che scavi Quindi non ce l'abbiamo Vai andiamo di Wingardium Leviosa Allora Queste cosa sono? Ok trampolino per saltare di là Perfetto Vai eh. Ecco qua Hoppa, hoppa, hoppa. Bravo Harry, seguimi. Allora, Lumos. Qui. tine segrete. Quell'ape di possiamo ammazzare. Non mi, non, non mi sento molto sicuro con qualcosa lì intorno. Veramente. La ragnatela non la possiamo colpire. Forse Wingardium Leviosa sulla ragnatela. Ok. Ok. Altra Wingardium Leviosa qui. Ma è incazzato il ragno? Prendi la rincorsa proprio. Eeeh, vabbè, poi. Però lo ammazziamo il ragno? Non è più c'è più utile Lo distruggiamo? No ok Rimane lì Servirà la vingardium leviosa No? Ok Vai Un'altra petta? Oddio Adesso distruggi la spinge Sto cosa No gli ha fatto paura Ok Ha fatto letteralmente paura La spinge Ed ecco la passaporta Vai andiamo Mago autentico? No quasi lo prenderemo in questa parte allora In questo ultimo corridoio ce lo facciamo Ecco qua mago autentico È l'ultimo livello di Lego Harry Potter Ora spero che non crashi la mia, unica, la mia ultima speranza è proprio questa Bravo Harry Grandissimo Speriamo proprio che non crashi Ok ci siamo s'era era frizzato per un microsecondo. Ho avuto paura. Invece era solo il filmato: Coco da riscia con Voldemort nel passeggino. Quindi, Cedric, in questo filmato non muore. Perché dobbiamo sempre essere in due? Ma perché riprende gli, gli occhiali poi? Ecco, li bevo Voldemort. Piange, vabbè, con gli occhiali, ok. E richiama e mangia morte. E mo bisogna combattere, no? Per forza. Expelliarmus. Arnus. Costa chi però Harry, mostro. Cosa devo fare? Ah, ok, devo premere X ripetutamente per lanciare indietro gli incantesimi a Voldemort. Perfetto. Quindi devo giocare per forza con Harry, non ha senso giocare con gli altri. Magari se non mi ammazzate Stronzi Eh Ok Questo a cosa serve? Ah perfetto Ho solamente Raddrizzato una lapide Posso raddrizzare anche questa lapide? No Duello con Voldemort All'ultimo sangue Distrutto Ok Boss fight forse è più facile del gioco Ma perlomeno un pochettino diversa Ecco i fantasmi Ok, gli fanno girare la testa? No! Ma oh no! Ma è arrivato tutto, tutto distrutto! No, ma poverino! <ride> vabbè dai, questa però è stata bella, eh! Eh, vabbè! Cos'è? <ride> troppe, troppe emozioni in poco tempo, ragazzi, non va bene! Ok! Ok, mm. e lì dentro c'è mini. Malocchio, sì. Ok, livello completato, gioco libero sbloccato. E non è crashato. Godo. Allora, Flor, prova del labirinto sbloccato. Cedric, prova del labirinto sbloccato. Stemma della casa, solamente uno. Non abbiamo mai fatto uno stampo della casa completo ma mi sa che è impossibile farlo al primo playthrough. Mago autentico, questo l'abbiamo fatto. 45.000 gettoni. Siamo ancora lontani dall'accio, se non sbaglio. Mi sa che accio, se lo compri, costa tipo 4 milioni, ti permette di raccogliere automaticamente tutte le monetine che sono in giro. Cioè tutte le monetine che generi, non quelle che sono già presenti nel, nel livello, senza andarle in prima persona a raccogliere, quindi non perdi più monete. Ed è una cosa molto molto utile. E non, non giri come uno scemo ogni volta per raccoglierle. Ma oh no, ma povero agrid. Eh, vabbè. Eh... Poverino. Tutti che trovano l'amore tranne Ron vabbè allora, però anche te. Cioè... Mangia la merda già che ci sei. Già... Ah, si è preso il bacio poi alla fine. è Sono contento. Ah no, era lo schiaffo, era lo schiaffo rosso. Ok. Mi sa che per questa musica che sentite nel filmato mi arriverà il copyright. Però vabbè, perfetto, ragazzi. Quindi abbiamo anche concluso. Lego Harry Potter anno quarto quindi tecnicamente è il primo gioco di Lego Harry Potter che andava dagli anni 1 dall'anno 1 all'anno 4 l'abbiamo completato nel prossimo episodio quindi vedrete l'inizio di un nuovo videogioco che sarebbe è stato poi raccolto nella Lego Harry Potter collection ovvero gli anni 5-7 vedrete l'inizio dell'anno quinto quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo Lego Harry Potter anni 1-4 se vi è piaciuto se vi aspettavate di meglio tenete, tenete presente che un gioco relativamente vecchiotto, però secondo me è ottimizzato di merda. Come avete visto, anche nei video stessi è crashato una marea di volte, senza alcun particolare motivo. Quindi, davvero, a livello tecnico, è proprio brutto. Um, è carino, come qualsiasi altro gioco Lego, cioè che è divertente vedere comunque uh, quando, com come ricostruiscono le scene principali dei film nel stile Lego, con la loro ironia, quello è divertente. Um, I livelli sono... Relativamente vari, eh, diciamo che non ho sentito troppo la pesantezza di, dei livelli, pur dovendone ripetere alcuni perché il gioco crashava appunto, ne ho ripetuti un po', però ecco i livelli sono relativamente vari. Ora ci sarebbe tecnicamente tutta la parte di completismo da fare. Quindi andare a rigiocare i livelli con i personaggi sbloccati per fare tutte le cose, con tutti gli incantesimi sbloccati per distruggere tutti i lucchetti, prendere tutti i collezionabili, prendere tutti i mattoncini d'oro. È una cosa molto lunga, è una cosa che eh, spesso richiede anche una guida online, perché alcuni magari sono nascosti talmente bene che eh, per quanto uno possa cercarli difficilmente li trova. È una cosa che non farò in video, perché... Porterebbe via un sacco di tempo, se lo caricherebbero probabilmente in due, e io stesso non è che se abbia molta voglia di stare lì a rifare tutti i livelli e ad andarmi a prendere tutte le vari, tutti i vari collezionabili. Alla fine abbiamo giocato i livelli, questo era quello che volevo fare, quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di Lego Harry Potter e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video vi lascio con i titoli di coda.